We'll be ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Che bello Giada, ci avviciniamo al Natale! Sì, abbiamo fatto l'albero super gormitico, ma è grandissimo, hai visto? Mi piace tantissimo, ma poi mi piace proprio questo periodo perché eh, ci avviciniamo a Natale... È tutto e... illuminato, ci sì. sono eh, le decorazioni, sì, l'albero... De sì, sì, sì, ma no, Giada è una cosa più bella praticamente, Natale e riceviamo i... Regali! Ah, giusto! Eh. Ma a proposito di regali, Johnny, sì? io ne ho preso uno per te. Dai, davvero? Sì, però devi dovinare. Grazie! No, Ma sei se sempre carina in questo periodo, dovrebbe essere Natale tutti i giorni. Allora... Hai un tentativo. Ok, ce l'ho. Uh, adesso... Andiamo di là, ci mettiamo le giacche e corriamo in Duomo perché mi porti nel negozio i giochi preziosi a comprare tutti i gormiti eh, del mondo. sì, ci andremo, ma non è quella uh, la sorpresa. Ah, ok. Um, Aspetta perché... Cosa Aspetta. può essere se non è questo? Uh, può essere che faremo delle costruzioni o se no sicuramente faremo... Da -da! Il Panini Magazine! Il Panini Magazine! Sì, è uscito! Bellissima guarda, guarda, guarda, apriamo, apriamo. Guarda che super sorprese ci sono. Ah, Giada, Giada, Giada. Dentro troviamo Lord Electron Gold, ma troviamo la chiappa tutto. Eh, no, Johnny, la ferra tutto, la ferra tutto. Giada, la chiappa. Le pinze ma sì, ma chiappo a ferro è la stessa cosa. Che e no. poi guarda un po' cosa c'è. Cioè, ci sono anche le figurine da Abbi attaccare nell'album. Abbiamo Lord Electron Gold e le figurine per da attaccare sull'album. Ma Giada, sfogliamo velocemente il nostro Panini Magazine. Perché troviamo davvero sempre tantissime cose all'interno. I fumetti, i giochi, I, giochi. Eh, i lavoretti. E ci siamo anche noi, vero? Sì, sì eccoci, eccoci. Che bello, vi raccontiamo sempre tantissime cose. Però adesso, Johnny, sì. c'è un'altra sorpresa. Uh. Sia sì per te che per i nostri amici a casa. Davvero? Mi indovina. Oggi voglio che ti indovini tutto. Ehi. Ma a, a che fare... Ti do cioè, un indizio. Lo trovo qua dentro l'indizio? Sì, ti do un indizio. Guarda. Eh, lo so, già dal panini magazine, lo so! Eh, lo so, ma è un inizio. Guarda. Ah, aspetta! Le decorazioni di Natale dei Gormiti? Sì, quindi adesso c'è un. Laboratorio? Sì. Sei pronto? Sì. Andiamo. Qua, pronti oh, per il laboratorio. Sì, siamo super pronti per il laboratorio! Allora, allora prima cosa ci tutto, serve? Il panini magazine, ok? Il panini magazine e delle forbici, se le avete con la punta arrotondata. E fatevi aiutare da mamma e papà per qualsiasi cosa, perché comunque le forbici sono un pochino pericolose, ok? Poi dobbiamo avere il nostro primo Magazine e giriamolo perché abbiamo bisogna ritagliare le palline che belle queste palline tra l'altro Giada queste palline sono double face Giada double face come se è internazionale Gianni, Sì perché immagino. hanno la doppia faccia adesso le ritaglio eh, no no no no, no, aspetta no. guarda. guarda io eh, le ho già tagliate perché tu di solito fai un sacco di pasticci quindi non è vero. per evitare non te le ho tagliate poi guarda cosa ci serve dei nastrini perché colorati perché mi hai dato va bene facciamo cambiare dei nastrini colorati. Ah, ok. Si Giusto. prende il nastrino, sì. si mette dentro al buchetto. Eh, perché ma... Io ho fatto anche il buchetto con le forbici. Ma bene. posso anche, se il mio elemento è blu, posso usare anche un filo di un altro colore? Sì, sì, ma anche è più bello se lo mettete dello stesso colore. Magari. Ok, va bene. Scegliete voi. Okay. Si fa il nodino. Quindi, e ritagli... voilà, ritagliamo la pallina. Esatto, ritagliamo la pallina e mettiamo Guardi, ne ho già tagliato un sacco. Ecco, ho una, pronta. Pronti... E la si mette al collo! Non è okay. una collana, è la pallina per il nostro super albero. Ah, giusto, la pallina. Però, bambini, se volete altri laboratori, andate sul sito gormiti.com nella sezione fan. Vedrete che ne troverete un sacco. Ok. Puoi già appenderla? Sì, adesso l'appendo. Guarda, però, io ho una sorpresa per te. Appendila, appendila. Uh -huh. Siete curiosi? Siete pronti? Sì. Vado, eh? Vai. Wow. wow ecco qua lord, lord sole, sole lord, lord eclos in versione gigantesca che quanto mi piacciono quanto mi piacciono perché sono altissimi muscolosissimi e grandissimi fortissimi mamma mia che bello! con questi ti fanno delle super battaglie eh sì guarda tipo questo ehi hey, no non è guarda pronta guarda come cammina nello spazio il mio ma come cammina? camminare nello spazio già da lui fa tutto fa guarda puoi ridere, ridere così Non dun, du sembra du neanche forte sì che è fortissimo vabbè magari c'è qualcosa poverino no eh, allora. per camminare così guarda ma cosa? Ma che no. è? Perché gli ho tirato un calcio sulla gamba e lui cammina così adesso. <ride> ma Giada. Beh, adesso allora ti tiro un pugno. Ma Giada, mi hai preso la mano. No, non è vero. Sì, invece. E poi un calcio ma, ma, e, e un pugno. Aia, ma eh Dai, come No, non devi colpire me, devi colpire lui. E comunque. Ti ricordo che abbiamo un Lord Soul molto più grande di questo. Hai ragione, nello store di giochi preziosi è davvero altissimo, che ha rotto persino il soffitto. Esatto, bambini, correte nello store di giochi preziosi perché è grande, grande. Sì, tu con un pugno hai spaccato tutto, hai sconfitto tutto. A proposito di sconfitto tutto, eh, io, voglio, io voglio sconfiggere te, Giada. No, ti sconfigo io con no, questa battaglia. No, non con questa battaglia. Ma cosa allora? Giada, da quanti okay. anni facciamo il Gormiti Show e da quanti anni ti batto? Non, non sempre però, non sempre, ho capito. Sono pronta? I Sei pronta? A vincere, sì, andiamo. A chi? A vincere. Sei pronto? Eh Giada, sì, anche se ci avviciniamo al Natale. Ci sfidiamo lo stesso. Tranquillamente. Va bene. Allora. Ti ricordi la mia tecnica? Usala ogni tanto. Eh, ma quando lo uso lo stesso, non vincere. Allora puoi usare, l'hai portata sull'altalena, ti ricordi che hai perso? Ma non devi parlare, Eh, tu e ci parlavi di Ah Già! Viviamo, viviamo! Wow, sì. oh, oh, oh, mi piace. Non mm. guardare. Mm. Qua ce la combattiamo a darmi pari, cara Giada. Perché allora, ho già sbirciato un secondo. Io ho trovato Icalos. io ho trovato iridium, oh! Oh! Uh, allora sulla ce, la card ce la combattiamo a darmi pari, è eh? vero è vero. Oggi mi sento fortunata. Che numero hai sulla carta? Sulla carta è numero 8, e io, anche tu. anche tu, oddio, siamo super super pari per adesso. Allora, facciamo così. Nuova tecnica. Al mio 3? No, al farò... Urliamo il numero. Esatto, io faccio così. 3 Senza dirlo perché insomma se dico 3 Sembra il 3, sembra, del... okay. sembra il 3 del Io farò così e diciamo il numero. Ok. Allora. Abbiamo detto che sul, sotto il piede abbiamo il numero sulla carta abbiamo un numero Ok. Sotto il piede il numero? 100! 3. Dai! <ride> non si bara, io il numero 3, tu? 10. Fai vedere? Fa vedere. Ho il 10. Ma che vado vicino alla telecamera e faccio così Faccio vedere a tutti Sappilo Numero uno <ride> Oh mamma mia No ma Andiamo avanti sempre, Tu vai sempre avanti No c'è qualche trucco Tu qui, vai sempre avanti trucco. quando ti conviene No, è vero No, no sì. c'è qualche trucco Ma che qui. trucco Sì sì perché tu secondo me hai messo da questa parte le bustine per farmi perdere Di qua le bustine per farmi vincere Finito No andiamo avanti ora è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica! gormitica ci è arrivata una foto e un disegno ah giusto partiamo dal disegno Filippo, Vai. Filippo ci manda un bellissimo disegno che mi piace davvero tanto e scrive cari giorni e Giada sono Filippo e ho, comp ho appena compiuto sei anni auguri, oh, auguri, auguri, vi mando il mio disegno di Lord Sol che è uno dei miei gormiti preferiti, spero vi piaccia vi mando un sacco di saluti e baci e vi ringrazio perché mi fate divertire e mi tenete compagnia grazie ah. davvero, ti mandiamo un super mega ma, bacione ma, ma, ma quante la cremuccia <ride> tra l'altro tra l'altro è stato bravissimo a fare il disegno adesso io non so se sei di Milano dintorni o se sei completamente fuori Milano però c'è un Lord Sol che nel negozio di Milano ti aspetta è grandissimo sto, non sto a giochi preziosi hai bisogno di poi guarda c'è arrivata anche una foto da che parte bello. di Luca No! e c'è scritto ciao Johnny Giada vi voglio tanto bene e ti vogliamo bene anche noi sì. ah. guarda quanti gormiti c'è la Iscador pronta ah guarda so io com'è andata tutto l'esercito che vedi in questa foto sì. era sulla Iscador. Ed la è sceso Iscador. per combattere. La Iscador è atterrata e ha aperto le porte. <ride> Comunque complimenti per la tua super collezione. Grazie per mandarci sempre i disegni, le foto, le idee. Sì, dediche. se volete mandarle mandate a gormitishow.com, noi esatto. vi mostriamo in puntata. Gianni, la puntata è finita! Ci avviciniamo sempre di più a Natale, che bello! Sì. Sono contentissima, Allora, i nostri amici, sì. per essere sempre aggiornati, sì. devono seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale e mettete tantissimi like, giusto? Così sì, rimanete... condividere anche il video, mi ecco, raccomando. Ecco, rimanete sempre amici. aggiornati, sempre aggiornati. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao!